Moto 3, Marco Bezzecchi con PRU con Giresi nel 2018. Moto 3, Marco Bezzecchi con PRU con nel 2018. Di Flavio Azzori lunedì 28 agosto 2017. Florian PRU con Giresi Stell, da tempo eravamo in trattativa con la VR46 Readers Academy e la KTM. Alla fine siamo riusciti a definire questo accordo. La classica detta del moto mondiale continua a sistemare le proprie pedine per il 2018. La notizia ufficiale di oggi è la firma di Marco Bezzecchi che correrà il prossimo anno con il team Prustel. Il 18enne italiano talento della cantera della VR46 Readers Academy è da anni un prospetto interessante del panorama nazionale e internazionale, con stagioni da protagonista sia nel Civ, bella la sua sfida e lotta insieme a Pagliani e dalla Porta, e con le due stagioni nel Civ sia nel 2015 e 2016, tanto da farlo affacciare al palcoscenico mondiale. Due anni di contratto dunque per Bezzecchi che quindi lascia il team Chip con la Maindra in una stagione dove, finora, ha portato a casa 4 punti. Dunque il passaggio da una Maindra ad una KTM per il giovane pilota italiano per il prossimo anno, considerando ovviamente l'abbandono degli indiani, sono davvero felici di entrare a far parte del team PRU con Derezistente. Desidero ringraziare Florian e KTM per questa opportunità. L'anno prossimo darò il massimo e sono impaziente di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera. Florian PRU con Die Resistella ha così spiegato l'ingaggio di Marco Bezzecchi. Da tempo eravamo in trattativa con la VR 46 Readers Academy e la KTM, alla fine siamo riusciti a definire questo accordo. Sono convinto che con Marco e KTM possiamo essere competitivi l'anno prossimo.